Ciao a tutti, in questo secondo video vi indicherò come creare una collezione su www.botanicswap.com Una volta registrato puoi procedere a creare una tua collezione che puoi scambiare, mettere in vendita o all'asta o semplicemente mostrarla e decidere più avanti cosa farne, ma procediamo con ordine. Prima di tutto occorre cliccare su Create Collection e compilare i campi indicati. Ti consiglio di utilizzare un nome accattivante per intitolare la tua collezione che la distinguerà dagli altri, ma anche la scelta del logo. Nella descrizione puoi anche indicare quale sistema di pagamento sei disposto ad accettare. Le informazioni di indirizzo servono anche all'acquirente per potersi mettere d'accordo con te per la spedizione. Successivamente, vai al tuo Garden e nella sezione Products potrai creare nuovi items cliccando su Add Products. Si aprirà così una scheda con diverse informazioni importanti da compilare. Il più importante è il titolo e deve suscitare interesse in un potenziale acquirente. Il flag highlighted indica se lo vuoi promuovere come prodotto di punta. Swappable sta a indicare se si è disposti anche a scambiarlo con altri prodotti e multiple se si ha a disposizione diverse quantità della medesima specie botanica. Nella casella Family Genus va indicata la famiglia botanica a cui appartiene il prodotto. Quando si digita vedrai che il software ti aiuterà a trovarla anche la casella Species funziona alla stessa maniera, digitando il nome della specie botanica ti aiuterà a trovarla. Qualora tu non conosca la specie o la varietà puoi rimanere generico e chiedere supporto all'amministratore o ad altri utenti che abbiano competenze botaniche in merito. La casella Image è importante e qui va fatto l'upload della foto principale del prodotto. Ne potrai poi aggiungere altre quando avrai salvato. Nella casella PRODUCT devi indicare se si tratta di piante, semi, rami da innesto o talee. In INCLUDED QUANTITY occorre indicare la quantità di prodotto che viene offerta ogni volta. Se ad esempio voglio proporre 50 semi, posso flegare multiple e decidere di vendere 5 semi per volta. Il prezzo ovviamente sarà in funzione della quantità venduta. La description e l'external link e le altre informazioni sono facoltative, ma maggiori sono i dettagli forniti nella scheda, più alta è la probabilità di suscitare interesse negli altri appassionati, perché avranno a disposizione più informazioni per valutare se acquistare o meno il prodotto, soprattutto quando si parla di clima, terreno e dimensioni della pianta adulta. Una descrizione accurata aiuta sempre a capire meglio la natura del prodotto. La dimensione della pianta adulta aiuta a capire lo spazio nel giardino che occorre. Compilata la scheda, devi salvare e da questo momento il prodotto risulterà già in vendita. Se invece vuoi modificare la scheda o lo stato, puoi tornare nel menu Products. Qui troverai tutti i prodotti che hai creato, ciascuno ha diverse icone che permettono di gestirle a tuo piacere. Con la penna blu puoi scegliere se modificare ancora la descrizione. Con questo simbolo verde puoi invece aggiungere fotografie a quella principale. Le altre due icone centrali servono per rendere il prodotto invisibile agli altri utenti la seconda serve per metterlo all'asta È anche possibile mettere l'oggetto solo in preview. Per ritornare in vendita, basta cliccare nuovamente su questa icona. Questo è tutto. Buon trading!